Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 e, e bentornati. Ah, Scusate. Su New Super Vai. Mario Bros U Deluxe. Um, ho deciso che non userò più Todd, ma userò Todd Blue perché così facciamo un po' di differenza però rispetto di, all'altro. Di come si fa a usare Todd Blue? Uh, ho premuto L mentre selezionavo Todd, e questo è bisogna il mio tenerlo primo. premuto, però. E ora devo tenerlo premuto per, ten per prendere Toad giallo e non lo sapevo Inoltre potete usare solo un Toad alla volta Quindi se avete Toad giallo non potete aggiungere un personaggio Toad blu mm. Ma potete farne solo una alla volta purtroppo Toadette, questo perché la odio Non toccare il, il coso sotto Il coso sotto Non toccare niente sotto che, che la di tutto Riprendiamo la ghianda che l'altra volta non ha presa E ora andiamo subito al prossimo livello Collina degli Yoshi mm. E introduciamo Yoshi Wow davvero No <ride> Let's go, Let's go uh, Non è molto difficile questo livello visto che c'è Yoshi Quindi Yoshi è E' il mio mini in smash No In realtà il no. tuo no. mini in smash è Gandalf Anche se non lo sai usare Shush. Allora non, non uh, um... Vai E' Yoshi Ah ok bene uh, Gli Yoshi non hanno colori diversi purtroppo prendere ma la, stai... prende la mano chi, eh, ma chi, chi è che l'ha presa io? Sì, prendi solo tu. Ah, gli Yoshi morti non prendono le la frutta. Bene. Certo che non la prendo. Non l'hanno mai presa. Non lo sapevo. Sentiamo qui. Cosa fa? Cosa va su tu? Ah, ok. <ride> Comunque, cosa va stutendo? <ride> no, no, non stava succedendo niente. Oddio, oddio, oddio, salvami. <ride> no, I don't think I will. <ride> No, no, I don't think I will. Ok, prendi quel frutto. Uh, mi sa che prendiamo possiamo... no. Prendi quel frutto, prendi quel frutto. Così, questo è l'ultimo. No, è il penultimo. Ah, vabbè andiamo avanti. Avete notato forse che. Qui invece direi il numeretto 1, 2, 3, 4, 5, vi fa vedere tipo un diagramma a torta. Che si riempie man mano. Ok, prendi quello e ci darà un bel fiore di fuoco. O fungo. Fungo sì. perché io sono morto prima ehm um, lì qualcosa? hai controllato il tubo? hai controllato il tubo si sì o no? no ah non eh, vabbè tanto. vabbè punto no no no no no no vieni qui ok c'è il tubo eh appunto lo sapevo che c'è il tubo solo che se andavamo Beh, troppo lontano questa volta montano... li prendo io visto che non prenderò danno io probabilmente ok ehm um, questo coso che cos'è? sarà sì. una vita una vita nascosta, vai, per il tu No! Aspetta okay. Devi scendere dal tuo Yoshi Ok, prendi Vai, vai, vai Mangiami Ah, va bene Non funziona così, corri Ok <ride> Che salti che fa il mio Yoshi Ecco, è già finito l'effetto GG Eh sì, l'ho sprecato un po' No! Uh, se vuoi ti presto Yoshi senti facciamo dopo <ride> questo sp spara via no ok non fare questi rumori davanti al, al microfono che fai schifo yeeey ovviamente stavo sbuffando che ho preso Yoshi <ride> ma che te ridi ma che disdetta beh prendi il mo però i i ah, già. quelli già ti bastano questi qua Luigi al volo tu. ti ricordi <ride> Sì, sì. Allora, tu, via. Diamo un po' di fastidio a Mario. Bene. Secondo me stiamo solo perdendo tempo questi no. cosi Neanche ci servono tanto. Non ci servono, ma li voglio. Vieni, no. vieni. Non li voglio. Peggio per te, li dobbiamo prendere. Non è per il 100%. Aspetta, dammi Yoshi, dammi Yoshi, dammi Yoshi. No. Almeno mangiami io sono, io ho appena, in, ah no è vero, è vero, non l'abbiamo detto, Todd blu e Todd Giallo condividono le, le vite È ovvio, lo stesso personaggio, cambia eh solo appunto. il colore L'ho appena, l'ho già detto Non ho, non, non ho sentito <ride> Ah quindi parli da sopra però non senti quando parlo Beh, vabbè, allora, um, ora abbiamo sbloccato quel Baby Yoshi direttamente da Super Mario World, non 3D World, non vi confondete, please Yoshi, ehi hey, sono un Baby Yoshi sono un baby. Ah è un'area di Kisa dove si trova da mangiare Quindi credo proprio che ti seguirò No, I don't think I will give Questo you Questo è il fratello mangione degli Yoshi no? Non è vero il Fratello mm. mangione degli Yoshi Eh ne abbiamo, Non ne abbiamo solo uno Ma ne abbiamo due perché siamo in due Wow So fare le So contare So, so fare le contazioni no, no, no, no, no, no, Yoshi Perché va così veloce Che è un bebè. E tu sei grasso, quindi sei lento. Questo cosa si può prendere facilmente. Mi sa che mi è appena arrivata una notifica di Discord. Ah, <ride> eh, perché lo tiene acceso. Beh, vabbè. Oddio, pensavo di, di andare incontro a morte certa. Comunque non è infinito il volo, quindi ora vi mostro come... Quale... Sì, l'hanno già visto come... Ecco. Funziona. Inizia a sgonfiarsi e potete... E iniziate a non fluttuare più. Però comunque dura molto il. Ci ha messo Bravo. 20 ore. Dura molto l'effetto del volo. Ok, guardate qui come si mangia tutto. Con Yoshi no, per mangiare non serve neanche premere nessun pulsante, basta andarci davanti ai nemici. È letteralmente un. Um, tipo un terminator. Hai visto il film? No. Neanch'io. <ride> Uh, dovete ovviamente tenere premuto Y Per Avere tutte le funzionalità di Yoshi.S In realtà solo per non lanciarlo tipo così Eh appunto Immaginate che tipo state così uh, Comunque non siamo troppo lontani dal, dal pavimento Che so che qui c'è l'ultima Or is it? No aiuto ah, hai perso lo Non Yoshi. citare Vsos No vabbè puoi citarlo tranquillo Vabbè è molto uh, uso, No uso questo Guarda basta fare così <ride> Ok non è servito a niente <ride> Non serve a niente letteralmente Ah comunque visto che ora la Ti qualità dei video è aumentata Vabbè <ride> Visto <ride> che ora la qualità dei video è aumentata Potrebbero arrivare non, non ora ovviamente perché è troppo presto Però potrebbero arrivare dei let's replay Cioè, adesso, <ride> non adesso. Infatti, questo non è New Super Mario Bros. The Last, In ma è... è un port di Mario Bros. Wii. <ride> Bene, facciamo il livello, il livello secondario per completezza. E perché questo l'Esplay al 100%. Pianto piragna a gogo. Go. Non, non ho mai capito come si scrive gogo. Go. E credo che qui sia sbagliato pure. Non mi interessa. Gli Yoshi non sono come... Gli... Non ti un power paura. I baby Yoshi non, non, ti ti non sono... Aspetta. Perché non ti Fammi arrivare. Al... Oddio, com sa, come si sa... è fermato quel fiore. Comunque mi sa che vi potete appendere agli Yoshi. Quindi eh, per prova lascio il mio. Ok, non più. No. Ok, vieni. Aggrappati. Vieni. <ride> Aggrappati. Aggrappati, aggrappati. Oh yes! Tipo, um, io, tipo, io, piermi. io ti ho, ti ho preso. Cioè ti ho. Senti. Cibi e basta. Cioè, mi sa che per aggrapparsi non, non basta solo saltare, basta fare non la so. manovra. Bisogna fare la manovra per prendere unico. la gente. Sì, certo. <ride> per salvare le persone, bisogna. <ride> Di morire a caso. Ok, okay non è, che non è Yoshi, ma se sei un po' più careful, ce la fai. Eh, non volevo. Vabbè non importa. Ok. Eh, non Vola, vola, vola. <ride> Stavo per morire. Vabbè io mi mangio questo Emmer Bro a caso. What? Mi stai dicendo che non posso mangiare gli Emmer Bro a caso? Perché li hai presi entrambi tu? Perché li volevo. Ecco. <ride> no. <ride> Ecco perché i baby Yoshi sono potentissimi, ok quello come lo uccidiamo? Eh, uh, il figlio di Che mantieni, mantieni, il mio baby Yoshi. Non lo perdo. Hai <ride> fatto. Ah, non lo sapevo che tu ci avessi il piede di fuoco, per questo sono andato a uccidere. Basta, okay, passamelo Eh, uh, tieni. Uccidere. In effetti bisognerebbe usare quello, non baby Yoshi. Te lo tengo io. No. Fammi, faccio fammi, fammi io... Un faccio mamma Luigi. <ride> dai veloce ce cioè, la puoi fare mm. che cacchio Eppure pure respawnata qui <ride> se morivi no, eh, non potevamo se più fossi fare morto, nulla non avremmo potuto più fare nulla eh appunto niente ok ridami Yoshi intanto <ride> sono un parente più responsabile di te sei, sei zio Mario no sono un genitore in no, realtà questo è mio dalla nascita appunto <ride> Okay, Veramente adesso... no, era, adesso, era intanto... stato abbandonato in quel vicolo. Ok, adesso fermo. Dai, però... mamma Todd è contenta. Non te. cliccare niente. Ah, vai met your mamma Luigi. Ok, arriva Yoshi No, mio. Muoviti. Comunque, ho lasciato Y. Quindi, probabilmente lo, las lo lascerà alla fine. Oddio. <ride> Ok, è pericoloso lasciare Y an anche durante la, la cutscene del tubo No! Ok, lo ripreso al volo <ride> Sì, quando vi danneggiate non vi danneggiate okay, voi, aggrappati, ma non aggrappati, Mi metto qui, vai Grappati Perfetto, andiamo Eeeh, YIT Finché completate il livello con almeno un Baby Yoshi Lo potete portare in giro per la mappa Se muoiono tutti i Baby Yoshi che avete O cadono tipo nei burroni O li perdete e basta Non ce li avete alla fine di livello Non li potrete più portare E resteranno in I miei cadono nel burrone O almeno finché non ricaricate il comunque. Comunque è stato cortissimo questo episodio Cioè mo facciamo Lenny e basta Lenny Lenny Lenny In realtà è Larry in No no Larry e hey, l'herry l'herry è quello della, del primo mondo in Gli tutti i giochi. ok attenzione qui dovete prendere più monete e allora, tu sei e in quelli di in sotto o tu sei quelli di sopra dovete cioè, prendere più io so quelli, oh, vabbè il contrario non oh, vai sci prendete più Pupi. non mi interrompere ma parla dovete prendere più vite in monete no. e palloncini <ride> vita possibile Evitando quelli Bowser, perché sennò vi toglie una vita che avete preso. Ovviamente, quelli delle monete non sono toglibili. Ovviamente qua non abbiamo preso niente, perché siamo molto geniali. No, no, non è vero. Qualcosa l'abbiamo presa. Wow, due Beh, vite. almeno non abbiamo preso Bowser, tutti i Bowser, come al primo episodio di Super Mario Bros. Wii. Che mettiamo in descrizione, no, non è Ma vero. Ma se non è nemmeno lo stesso il gioco per le vite. Appunto. Madonna. Non era neanche per le vite quel gioco. Ok, incontriamo questa pianta, così prendiamo altre cose buone. Tra cui una stella Molto easy perché abbiamo i baby Yoshi <ride> Potremmo prendere questo e fare così Però abbiamo già finito Ti ha pure tolto l'effetto della stella Sì, mi ha tolto l'effetto della stella O oh, i baby Yoshi non possono entrare nei castelli Mi sa Sì, hanno paura No, Non, non possono entrare, però ce l'avrete alla fine della, del livello No, mi sa che mo' c'è proprio una cazzina in cui Baby Yoshi dice Ho troppa paura, andate senza di me No Ok, no Però Domani. aspetta qui Castello che... pendolante di Lemmy Larry Le, le, Larry Le, le, Larry Yes I have achieved Ghianda Aspetta <ride> Scusa dai, eh, goditelo. Va bene. non te lo godere. Godere, lo so. Sto continuando a sbattere il coso sul, sul tavolo. E tu avevi detto a me: evita di muovere il tavolo. No, eh, il coso sotto. Il, um, il case del computer. Non ti affidai troppo a me. Bollati, magari. <ride> che ne pensi? Continuo a premere. <ride> Continuo a premere L soltanto che devo premere così, Lo cioè so che devo premere entrambi tre premere tutti e due Oh che uh, possiamo, possiamo prendere un oggetto? Prendo il fungo Perché uno non li useremo mai i funghi tranne sempre E due perché così prendiamo tutte e due la ghiamba Perché dice ah, L mappa R, R oggetti Anche se noi non ce li abbiamo LR Di che stai parlando? Sul menu Ma ci sono quelli Beh lascia stare. No, eh, si chiamano SRSL Lascia stare dai Ok No, ora faccio causa alla Nintendo Perché io mi sento discriminato come Joy-Con player Perfume Perfume si dice E comunque no, non dice quello Lo so Ma ah, è vero che tu scusate studi francese? Me, su, no cioè, Sì, però Scusate eh. per il francesismo Comunque Scusate per i rumori in uh, sottofondo Inappropriati Yay, ce l'ho fatta Tutte mie No <ride> Tanto ci abbiamo quasi, quasi uh, le stesse vite Mi E senza interessa. quelle due io ne avrei 21 Ah, questo ci sta bene il karma il karma ti ha colpito adesso questa parte la faccio senza di te tanto non ho bisogno di nessuno tanto muoio appunto se lo fai tu muori bon. <ride> no vabbè lascia e niente okay. abbiamo pre già preso tutto e ora possiamo andare teniamo l'uscita segreta adesso sono nell'uscita segreta non è possiamo andare da Be Benny avresti dovuto farlo colpire a me così usciva il fiore beh ha ha ha ha Russian, Soviet, Russians. Russian, Russian love. E niente, la in bella di. di. di. Un attimo, cosa succede se lo mandiamo all'infinito? Che resta così all'infinito? perdiamo tempo? Probabilmente. No! <ride> Vabbè, Mario, vai senza di me. Um, I Bowserotti in questo gioco sono facilissimi da combattere. Soprattutto se avete, tipo, la ghianda, che è la cosa più Potete saltare. Gioco. Ok. Vedi, potete fare così, restare Basta saltare muro. due volte sopra di uh, coso, lemmi, lemmi, e basta, no, aiuto, ok. Potete fare così, letteralmente, guardami, guarda, posso letteralmente restare appeso alla parete per sempre, Poing. vabbè, basta, ecco. Quindi è tutto per questa parte di New Super Mario Bros. Wii U, Deluxe, Nintendo 3DS, XL, New... New fortissimo, fortissimo, Xbox, Xbox 360, <ride> PS4, eccetera. Ok, quindi adesso saltiamo, diventiamo tipo enormi rispetto alla nave. Anzi, la nave è diventata minuscola. <ride> la nave è sempre stata minuscola. Ma noi siamo enormi su una mappa. Per che poi motivo. perché siamo entrati nel castello? Potevamo prendere una scala e scalare il castello e poi andare direttamente alla nave. No. Vabbè, non possediamo scale. Mario ok. Aspetta, non, non finire. Sì, lo sanno. Quindi, questo era il mondo 1. E yeah, abbiamo completato tutto il mondo 1. Salviamo. E quindi nella prossima parte di New Super Mario Bros. Wii U Deluxe. Inizieremo. O meglio Super Mario U Deluxe. Mm. Non Wii U Deluxe. In effetti. Inizieremo <ride> la prima metà del deserto del Ancora Tonte. Boom Boom. Boom Boom è il, è il mini boss di questo gioco. Se no È il mid boss di ogni mondo. Eh, praticamente. Quindi. Ci vediamo alla prossima con il Deserto delle Torte 1, zona dei guardialiti. Alla prossima!